Allora, vi voglio parlare di eh, un po' di questo film che mi ha inviato Digit Movies, che è Sant'Ange, la regia è di Pascal Lager, regista di Martyrs, il più famoso, ma anche dei bambini di Cold Rock, ma anche di La casa delle bambole, H ghostland questo è il suo primo film bella questa edizione non so se esista un'edizione blu-ray credo di no quindi questa potrebbe essere la prima edizione blu-ray credo corriggetemi se sbaglio è un film di casa in infest... case infestate è un film di fantasmi sì cioè nel senso questo è il tema poi scoprirete se è così o non è così. Vediamoci il trailer. Ridendo e scherzando questo film ha vent'anni, eh. Ridendo e scherzando. Cioè la qualità dei trailer di questi film è... è... Non lo so. sottotitoli sono ma ti prego e li traduco io insomma c'è questa ragazza che è una sorta di donna delle pulizie che ha avuto una vita ha avuto una vita un po' complicata anche lei che va a lavorare in questo orfanotrofio però vedete è già tutto vuoto perché all'inizio i bambini vanno via da questo... Tutti i bambini vengono presi e portati via dall'orfanotrofio. Perché è morto un bambino. È morto un bambino e insomma sono finiti nei cazzi questi fondamentalmente. E quindi l'orfanotrofio chiude fondamentalmente. Quindi lei arriva e l'orfanotrofio chiude. Però rimane lì. Ci sono altre persone, c'è la direttrice, c'è un'altra donna delle pulizie o del tutto fare. Questa ragazza, Anna, non solo ha un, una, un travale, è anche incinta. È anche incinta, ma lo vuole nascondere. Arriva qua e scopre che ci sono delle presenze. Scopre che ci sono delle presenze e si inizia una, una sorta di investigazione. È un film... In, Investigativo fondamentalmente è un film di fantasmi o di, di case infestate: insomma, dove c'è un mistero e dove lei eh, diventa una sorta di investigatrice. Insomma, cerca indizi, scopre indizi. È un film quindi che si può paragonare fondamentalmente al mondo the conjuring, ma anche al mondo di The Others o di degli invasati o di Suspense infatti Pascal Hager poi in un'intervista lo dice anche lui in realtà si ispira appunto a questi grandi film no? come The Others io l'ho detto The Others è un film di fantasmi fatto bene è un film di casa infestata fatto bene E infatti lui non si ispira assolutamente a, a, a altri film si ispira a questo agli invasati a Suspense Ma ha un suo stile Ha proprio tutto un suo stile E già secondo me In questo film si vede Che è il suo primo film lungo Adesso vi dico anche come ci è arrivato A fare questo film Era molto giovane quando l'ha fatto Adesso non saprei dirvi l'età Però ho visto proprio le immagini del backstage proprio oh, veramente Molto molto giovane E la J prima di fare questo film è andato a fare Praticamente l'aiutante quindi ha potuto stare sul set del film Il Patto con i Lupi. Il Patto dei Lupi, scusate. Ha fatto l'assistente, insomma, su questo set, che è un set di una grossa produzione, francese, e lì si è fatto le ossa. Ha visto come ci si muove, come si muove il regista, come, come ci si muove su una grande produzione, al che ha convinto un produttore amico suo a fargli fare... Sant'Ange, che era un cortometraggio, l'ha trasformato in un film, l'ha scritto e l'ha diretto. Il film è un po' lento, è un bel po' lento, è molto molto lento la prima parte. Eh, la parte centrale è la più lenta ed è un, un po' un peccato perché il film è un bel film comunque, con una bella storia che ovviamente non vi sto a spiegare nei dettagli perché sennò ve la rovino, dove già vediamo una grandissima capacità di regia, ma veramente qualcosa di fenomenale, qualcosa di fenomenale perché è già un film che è un, è un piccolo gioiello, movimenti di macchina, inquadrature eh, molto belle, molto... Eh, belle per la composizione proprio bellissimi movimenti di macchina eh, che seguono eh, che creano questo senso di avanzamento seguono i, i protagonisti all'interno di, di questo grande orfanotrofio ormai vuoto quindi que queste stanze vuote eh, danno anche molta possibilità al regista di, di creare scene molto belle dove... La protagonista cammina ed entra in grossi saloni, percorre lunghi corridoi, eh, ci sono bagni tipici dei, degli orfanotrofi, quindi con tantissimi sanitari molto ampi, quindi non sono bagni con, come delle quelli delle scuole, sono bagni comuni, eh, stanze, dormitori con tanti letti. Quindi è un film che visivamente dà la possibilità di creare bellissimi movimenti di macchina, bellissime inquadrature, geometrie e composizioni fighe. L'attrice che interpreta il film è, vabbè, brava, ma anche di una... Eh, Virgin Doyen, spero di averlo letto bene, di una bellezza ast astronomica. E, eh, insomma, lui, il regista, ha voluto in qualche maniera ispirarsi a quel tipo di film italiano horror che può essere eh, fenomena, o, cioè dove c'è questa ero, quest eroina femminile molto bella, molto graziosa, molto giovane, eh, quindi si ispira al cinema italiano, appunto, come abbiamo detto anche... Eh, prima cioè, eh, ci sono registi di oggi che, so, che hanno la loro credibilità che, che partono proprio dal cinema italiano, dal cinema di Dario Argento quindi lui parte dal cinema di Dario Argento, Bava eccetera e, quindi è un po' è semplicemente forse ecco questo film ha un po' il problema della durata che è troppo lunga per, per ciò che viene raccontato e forse il regista ha peccato un po' nel, nell'incapacità di tagliare via il, il troppo e, ed è veramente molto molto pesante la parte centrale eh, ma appunto è talmente bello visivamente recitato bene eccetera che si va avanti la, la, la parte finale dove comunque si sveleranno alcune cose è più, più interessante, più, è molto lager è molto lager perché svela, ed è anche abbastanza esplicito quando, quando svela, come quando in Martyrs vi fa vedere la donna completamente scoiata, è molto esplicito, non è che te lo lascia intendere, no, te lo sbatte in faccia. E anche qua la verità te la sbatte in faccia in modo molto esplicito, rischiando, rischiando molto di scadere nel, nel trash. Quindi è un gioco pericoloso, ma che il bravo regista sa fare senza cadere dentro al trash. Quindi rimanendo sempre con, uh, sul filo di questa cosa qua, quindi eh, dimostra, dimostra grazie a Sant'Ange di avere le qualità. Infatti poi ha fatto anche altri film. Non ha una produzione molto serrata eh, di film, è, molto... è, un, è un regista che si prende i suoi tempi. Non ho apprezzato tantissimo che il film sia recitato in inglese. Avrei preferito un film francese. Il film francese recitato in francese. Perché comunque l'inglese in bocca a questi attori francesi eh, non l'ho trovato tanto... Le ha messi in difficoltà, secondo me. Cioè, se la sono cavata. Se la sono cavata egregiamente. Il risultato è ottimo. Ma... Secondo me avrebbero dato molto di più recitando nella loro lingua e avrebbe funzionato di più tutto il film. Per me eh, non è un film estremamente significativo per il cinema, ma estrem estremamente significativo per Pascal Lager, cioè per scoprire che c'è un talento, che lui è un talento. Per me lo ha dimostrato già in, nei bambini di Cold Rock in modo più, più concreto, con una storia ancora più coraggiosa, con una maturità dei tempi superiore, perché i bambini di Cold Rock viaggia spedito, non ha tempi morti. Eh, forse proprio appena appena, ma già molto meno di di Saint-Ange è un, un film diverso quindi chiaramente non, può non piacere come gusti come tematiche, come è raccontato ma secondo me è raccontato molto bene i bambini con rock anche quello è un film che a un certo punto lui svela lui svela sempre nei suoi film lui in Martins e i bambini con rock c'è sempre il momento del, del in cui svela ed è il momento in cui rischia tutto Rischia di essere trash, come può essere un altro regista di cui non voglio fare il nome. Ma lo farò. Ecco. Per, per fare un parallelo, i film del Conjuring Universe, quando svelano, cascano e fanno un tonfo incredibile. Secondo me sono molto più rozzi. Molto più rozzi, molto più rozzi. Ehm... Comunque, non, non, è ingiusto fare troppi paragoni, quindi... Mi fermo qua, non voglio a essere troppo, accanirmi troppo. Diciamo che però eh, i bambini, e, e finisco per dire che anche Martyrs e, e, Go, e um, Ghostland, come dice, la casa delle bambole chiamato in Italia, sono film che hanno, si tirano dietro tutto un percorso di crescita di Pascal Allgier che si vede, che se te li guardi in fila veramente ci, si vede un grande percorso di crescita che dimostra l'incompetenza totale dell'utente medio che guarda il cinema, perché La Casa delle Bambole a livello di, di, di cinema, di scrittura, è più complesso e più bello di Martyrs. Semplicemente Martyrs è un film che tocca tematiche molto più profonde, che toccano molto più l'immaginario della società. Stiamo parlando di al di là, di morte, di Dio, e quindi è chiaramente un film più sentito. Ma se non capisci che questi quattro film sono esattamente nella, nella posizione in cui devono stare, perché Ghostland, cioè La Casa delle Bambole, è un film che mostra una maturità superiore a livello di regia, rispetto a Martyrs, secondo me, di scrittura, di regia, di tantissime cose, è molto più concreto, è un'altra storia, può essere meno interessante per alcune persone come storia, sicuramente io stesso eh, confermo che Martyrs ha una storia che tocca molto di più, ma quando ho visto La Casa del Mamma mi sono reso conto di quanto fosse migliorato nella concretezza nella suspense, nella gestione di tutti i tempi del film quindi insomma un bravo, veramente un ottimo regista che non che non sicuramente non è che stiamo parlando di chissà quale genio però veramente un, un regista al di sopra della media eh, da tenere d'occhio cioè ecco questo è un regista per cui bisogna avere l'hype se esce un quinto film, e che cazzo fa l'uscire un quinto film, per favore, perché lo stiamo aspettando lui da quello che dice IMDB si sta dedicando a una serie tv tipo che si chiama Day We're Ten di cui ha diretto sei episodi, quindi non so, spero che riprenda magari questo è più per fare cassa, insomma, è giusto anche che insomma si mantengano certi registi Uh, il film, l'edizione è stupenda, cioè è proprio bella. Mi piace un sacco la scelta del Blu-ray 15 mm, la l'amarae del, del Blu-ray 15 mm. Gli dà un non so che di importanza rispetto a quello più slim. Copertine, penso sempre di Giorgio Credaro, a volte più fotografiche e se in questo caso ottime scelte eleganti, fighe e anche inquietantelle e bellissimo il bambino disegnato sopra così, non so se siano presi o idee sue o siano compositing fatti con elementi che esistevano già, comunque risultato finale è fighissimo negli extra trovate le interviste trailer e dietro le, dietro le quinte è molto bello, l'ho guardato e, e mi è stato utile per capire un po' meglio il personaggio che avevo di fronte uh, assolutamente uno di quei film che rientra nel genere case infestate, presenze, entità, chiamatelo come volete non, sono un po' vago perché non voglio spoilerarvi troppo assolutamente rientra nella categoria è meglio del conju è meglio del conju è una nuova categoria che ho in inventato io per buttare un po' di acqua fredda su questo entusiasmo per il conju in universe ma credo ormai di esserci riuscito Ciao Davide Dalla Costa, grazie mille per tutto, anche per i Patreon, sempre e per essere stato con me. Troppo stacco anch'io quindi non ti perderai molto. Grazie mille, ci vediamo alla prossima live. Eh, ringrazio tutti quanti quelli che partecipano alle live. Vi ricordo che potete abbonarvi al canale con Prime gratis, oppure con una piccola spesa di praticamente tre caffè al mese che potete offrirmi per questo fantastico lavoro. Che vi assicuro, non è proprio light, non è proprio light, è divertente, non ne posso più fare a meno, mi piace stare qua con voi a parlare di cinema, eh, però insomma, partecipate. Eh, questo è tutto per la recensione di Ange. lo dico per chi è iscritto al canale YouTube, lasciate un commento qua se il film vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, ma soprattutto seguitemi su Twitch, dove eh, ci divertiamo un casino, ci, ci arrabbiamo, ci divertiamo, ridiamo, è proprio, cioè... È una specie di metaverso bellissimo dove, dove veramente l'argomento più figo di tutti, cioè l'horror, viene trattato in tutte le sue forme e dove si litiga, si, si fa di tutto veramente. Cioè, credo anche di aver pianto eh, qualche volta, qualche volta mi sono commosso perché è proprio è la mia vita cioè non c'è niente di finto l'ho sempre detto questa è casa mia questo sono io questo è il mio cappello questi miei occhiali veri eh non sono di non è detto finto questi sono i veri film che recensisco